Grazie Presidente. Volevo ricordare il lavoro strutturale che con l'assessore Lemmetti si è fatto in questi, in questi mesi e eh, andando un po' a ripercorrere quella che è la coerenza che è stata eh, riportata nel, eh, nel gestire e eh, costruire gli strumenti che poi fanno parte dell'amministrazione, dell da una parte perché lo dice e lo, eh, ovviamente lo prevede la, la legge, dall'altra perché eh, gli strumenti vanno utilizzati nella coerenza per cui sono stati eh, progettati. Il, il documento che eh, è oggi in discussione e in approvazione eh, ha una, una genesi che ovviamente deriva da quanto questa Assemblea ha votato nel 2016 all'atto dell'insediamento come primo atto eh, politico eh, formale, vale a dire eh, la, eh, la votazione di quelle che sono le linee programmatiche di questa amministrazione. L'importanza di eh, far discendere dalle linee programmatiche un documento, di gestione e di, eh, di programmazione che descrive quelle che sono le intenzioni dell'amministrazione è fondamentale se collocato ovviamente con le giuste tempistiche. Nel 2018, eh, appunto, a luglio, come prevede la legge, è stato presentato il documento unico di programmazione come progetto da sottoporre all'Aula che ha poi la possibilità, anzi ha avuto la possibilità e eh, ha esercitato questa facoltà nel dare indicazioni su quelle che devono essere, secondo l'Assemblea capitolina, le modifiche e le integrazioni necessarie. La eh, coerenza anche eh, ribadita descritta eh, dal parere dell'OREF con il, il progetto di bilancio che la Giunta ha deliberato nel mese di novembre e che sottopone all'Aula per l'approvazione nei prossimi giorni unitamente alle delibere eh, propedeutiche al bilancio ovviamente fa sì che poi il, eh, i progetti e le, i, gli, eh, gli indicatori e diciamo tutti quanti il, gli obiettivi strategici descritti all'interno del DUP trovino il, eh, la giusta posizione finanziaria sono state fatte critiche e questo credo che da parte dell'opposizione sia assolutamente eh, legittimo però mi si consenta di fare alcune sottolineature allora eh, era stata criticata l'assenza di investimenti o comunque diciamo, il contenimento degli investimenti negli anni precedenti nel progetto triennale che eh, ci apprestiamo a, ad approvare gli investimenti sono, eh, diciamo, hanno avuto un incremento pari a circa il 100% siamo passati da poco più di 500 milioni a 1 miliardo e 120 milioni nel triennio per ciò che riguarda eh, la sottoscrizione eh, di mutui eh, ricordo che ciò è stato possibile esclusivamente perché in questi due anni si è, portata, o, si è portato ordine nei conti e si, è resa, e si sono eh, resi più sicuri e quindi anche diciamo, più capiente la capacità di indebitamento dell'ente. Questo anche grazie all'enorme lavoro che è stato fatto sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Ricordo che nella Commissione che, eh, che presiedo eh, è diventato ormai prassi costante lavorare su debiti fuori bilancio che l'amministrazione deve riconoscere e che sono maturati ancora oggi, la, ne abbiamo lavorato uno che trova la genesi addirittura nell'anno 2008. Su, sulla critica relativa alla protezione civile potrei portare come unico esempio la gestione del fenomeno neve che la, questa amministrazione ha dovuto affrontare di recente senza ricordare eh, paragoni simili in un'altra amministrazione perché sarebbe impietosa sul personale ricorderei che questa amministrazione ha sbloccato quello che era diciamo, l'esito del famoso concorsone che teneva bloccate graduatorie eh, molto corpose di eh, persone che oggi eh, invece lavorano con l'amministrazione. Vorrei ricordare sempre su questo, su questo aspetto la eh, diciamo, recente comunicazione sull'assunzione di 500 vigili eh, urbani e del probabile esaurimento nel 2019 della lista degli idonei. Sul discorso delle partecipate soprattutto eh, ricorderei l'intervento fondamentale che ha portato al salvataggio grazie al concordato preventivo dell'ATAC, che è, credo, eh, non credo di errare se cito come forse più grande azienda di trasporti urbani d'Europa, questo eh, avendo ereditato un'azienda che di fatto era fallita e che questa amministrazione invece ha eh, diciamo, introdotto a un percorso di salvaguardia soprattutto nei confronti dei eh, lavoratori che ne fanno parte eh, ma soprattutto del servizio che viene erogato ai cittadini che oltretutto nel piano di investimenti trova tutta una serie di iniziative che tenderanno al, eh, al miglioramento eh, con fra le altre cose l'acquisto di nuovi eh, autobus e tram eh, cosa che non avveniva se non erro da una quindicina d'anni per cui credo che anche su questo, in termini di prospettiva, non si possa che rendere diciamo, eh, un eh, plauso a quello che questo piano di investimenti eh, prevede per, per, il prossimo, per il prossimo triennio. Nel complesso direi... e qui mi rifaccio... Al, eh, al discorso relativo alle commissioni e alle, alle descrizioni del, del, sia del documento unico di programmazione che del, eh, dell'approfondimento sul bilancio che è stato fatto in 14 commissioni, eh, vale a dire eh, commissioni congiunte con tutte le commissioni permanenti più la commissione Roma Capitale e Pari Opportunità. Io credo che questa è un'attività che mai in precedenza. È stata fatta. E vorrei ringraziare per questo, oltre ovviamente che eh, gli uffici, la ragioneria generale, ma le, tutti gli assessorati che hanno comunque garantito la presenza attraverso o l'assessore o dei validissimi collaboratori che hanno contribuito all'illustrazione e alle eh, risposte alle legittime domande che i consiglieri e i commissari hanno posto all'interno delle singole commissioni. Sui rapidi tempi, questo, eh, mi si permetta questa annotazione, non ho mai detto che il, eh, le commissioni devono garantire eh, dei tempi rapidi. Ma un'altra cosa che è ben diversa, vale a dire che la consapevolezza che i commissari e di conseguenza eh, sono le stesse persone, i consiglieri dell'Assemblea Capitolina, avessero una consapevolezza e una conoscenza della materia, soprattutto eventualmente divisa per le specifiche competenze che portano all'interno delle commissioni, che avrebbe permesso anche in aula di avere una discussione più efficace e di conseguenza più rapida perché non diciamo, distratta da eh, modalità diciamo, anche antiche di affrontare il bilancio, ma una eh, modalità che possa permettere nel rispetto del, del ruolo che ognuno di noi occupa. Eh, possa permettere una discussione proficua e di conseguenza io credo che l'approvazione di questo eh, documento che rappresenta il primo momento che poi trova declinazione nel bilancio, poi nel piano esecutivo di gestione e soprattutto poi nel monitoraggio che faremo, perché questo è un altro punto che abbiamo concordato con l'assessore su cui la Commissione eh, ovviamente sarà parte eh, attiva e proattiva nel corso del 2019, sarà poi il punto di sintesi per vedere e per monitorare durante l'anno eventuali correzioni, eventuali iniziative che poi eh, consiglieri e eh, giunta potranno trovare per andare a garantire il massimo rispetto di quelli che sono gli obiettivi strategici che nel DUP vengono descritti. Quindi una modalità completamente nuova, eh, molto più, se vogliamo, uso una parola che a molti non piace, molto più manageriale, ma a volte serve un approccio manageriale per eh, diciamo, eh, consentire all'amministrazione di essere più efficiente e più efficace. E su questo la collaborazione di tutti credo che sia fondamentale. Grazie.